programmazione linguistica non è che ci sapessi andare tanto. Ero alla ricerca di, una, di un qualcosa di più rapido, di più veloce, di più tranquillo perché avevo sempre la spada di lato cioè di questa gente che vuole fermarti mentre ti fai l'ipnosi. No, ti non puoi fare l'ipnosi perché sei un chimico. E io ti posso rispondere: no, ti non puoi fare l'ipnosi perché sei un ignorante. Questo è il problema. Uh, perché l'ipnosi è una cosa che si fa. La difficoltà non è quella di fare l'ipnosi, la difficoltà è quella di capire in qualsiasi istante, serie, te processo, quale parte del cervello ti sta funzionando e cosa sta succedendo. Devi capire quello e qual è il miglior sistema di rapportarti con la persona che c'hai avanti. E la gestione, quindi perché se il soggetto che si comincia a sclerare, impazzisce e comincia a dare di matto te lo devi riportare sul binario giusto devi fare in modo che la sua crisi, chiamiamola così, venga risolta e hai 5 secondi di tempo per trovare una soluzione questo è il problema vero e ce n'è un altro in realtà, che già che ci siamo, lo raccontiamo subito, che è il problema del trasfero e del contratraso, che è tremendo. Cominciai ad accorgermi che quando mettevo le persone in questo stato che serviva a ottenere le informazioni e il soggetto ricordava quello che stava accadendo, io vedevo le immagini che vedeva lui nella testa. Eh, o almeno è una simbiosi mutualistica molto forte, talmente forte che poi si scopre che in certi istanti il soggetto pensa una cosa e eh, te la senti nella testa, tu stai per fare una domanda e lui ti risponde prima che tu abbia fonemizzato la domanda. Cioè c'è un rapporto, un mega rapporto, una metacomunicazione che va oltre il linguaggio parlato. In quell'istante succedeva una cosa molto sgradevole, che quando il soggetto aveva forti stati emotivi, tu venivi bombardato, tu, io, bombardato da una onda emotiva fortissima, che se non stavo attento a chiudere un minuto cioè ad abbassare quelle che sono poi le barriere fisiologiche mentali, ti buttava per terra questa cosa. Questa cosa è quella che ha distrutto tre dei miei collaboratori, miei, chiamiamoli miei, sono collaboratori al progetto. Tre. Perché succedeva a loro e a me no? Perché poi mi sono dovuto chiedere questo. Perché a me non è mai successa questa cosa? Perché io eh, non avevo nemmeno preso in considerazione che ci potesse essere il problema del transfer e del contro-transfer, si chiama così. A me non mi succedeva sentivo questa forte onda emotiva che ti veniva addosso ma ero immediatamente in grado di chiudere il canale di gestire l'emotività che è, vi posso assicurare, allucinante. Non lo so perché, forse perché io sono figlio unico, figlioni ci sono strozi di suono. Cioè, sono il figlio unico uno che è stato sempre solo, non ha avuto il fratellino o la sorellina da picchiare o da confrontarci. Sì è una morale e rimane è, è, e quindi io avevo dei grossissimi problemi di comunicazione con gli altri che poi ho tentato di sublimare in qualche modo non ci si riesce mai perché fino ad oggi si nasce se muore eh? però forse questa cosa è quella che in qualche modo mi ha salvaguardato dal buttarmi nel, nel, nel casino dell'emotività di quell'istante ipnotico, grave, tremendo sta di fatto che facciamo le ipnotiche mi difficoltà quindi non una cosa che te vieni facciamo le hipnotese. io tutte le volte che c'era a fare che tutt'oggi, eh, ma la donna un'altra io ce cioè, mi sento male perché per me è un peso non è che è come andare a comprare una Caramella capito è un peso Oddio, speriamo bene che vada bene, allora progetti tutto, vediamo un po' come faremo, mi chiederò questo, mi chiederò quell'altro, bisogna che faccia vedere così. C'è tutta una costruzione di base. Poi, dopo mi fatto l'ipnosi, questo è stato detto delle nostre tremende, te alla sera a letto, c'è le visioni. Per eh, Ricordatevi come ho cominciato. A maggio smetto. Poi perché sei l'inclosione? Eh? Allora, eh, andiamo vedere che cosa ci raccontano queste persone i racconti delle persone nei negozi e vedi la bestia ma sai che lo stai dormendo ma qualcosa nella testa ti dice ora tu dormi ora devi dormire perché non dormi dormi che ti fa tanto bene come l'altra volta quella volta ti ricordi che sono tornato e te, e te hai dormito e sei fatto il bravo, hai fatto il buono. Questo è la mia cavalletta, quello che sembra una madre religiosa, che ti viene testa, te lo devi dormire. Perché non dormi? E dormi. E devi dire, e dormi, diventa talmente ossessivo che qualcuno si incazza e lo guarda per bene e scopre che non è suo nonno o sua mamma, come è successo ultimamente. Non è la mia mamma allora, piange. Ma mamma morta gli compariva nel sogno con la mamma morta e quando lui l'ipnosi vedi che la figura della mamma cade e dietro la faccia c'è una cavallettona alta 2,40 2 metri quaranta che questo faccione triangolare ti guarda con la testa che in onda che fa dormi dormi piange cioè perché non era la sua mamma capisce che è stato così quello del culo ma capisce che non è la sua mamma questi sono anche dei, cioè, degli uomini che si mettono a piangere in un modo tremendo o vuoi, e, e io vedo che è uscito, è, è uscito in testa, la macchina mi si ferma e, e io ehm, e naturalmente non funziona più. E cosa c'è lì davanti? C'è un alto, alto, grosso, tondo nel cielo, lì davanti, ma io so che non ci sono mica stato, che se si dice così vuol dire che c'è stato, sì. Ma io sotto non c'ho mica stata e comincia a piangere. Ilreffrenabile, uno vuole, alto un metro e ottanta. E la moglie eh, eh, eh. <ride> E allora da lì nasce tutta una serie di altri ricordi. Di quella volta lì, di quell'altra volta là, di questa volta qui, questo qui non ce la fa proprio. È disperato. Perché se la fa sotto è disperato? Perché mica tutti fanno il ganzo, no? Perché c'è quello, anche se è una molto stronzo, ti piglio a calci nel culo. Sì, questo quando hai preso coscienza del fenomeno. Quando hai preso coscienza del fenomeno ti capita una cosa del genere, te piangi, ma mica perché vedi quella cosa lì, piangi perché ti ricordi cosa hanno fatto la volta prima. E eh, questo è quello che succede. Eh. La coscienza, questa è la cosa importante, l'acquisizione della coscienza poi questi piedi come la trasfera si fa pesante te ti sentite tutte queste cose poi ha letto come cavolo ci va dalla sera vi ricordate quello che ho detto all'inizio? Eh? <ride> e nasce così la cosa la cosa nasceva in questo modo e io mi trovavo da solo, senza nessuno che mi potesse aiutare a portare avanti questo tipo di ricerca mentre mezza Italia mi raccontava tutte queste cose me le raccontava e in parte me le raccontava in ipnosi dove venivano le cose più truculente che uno si possa immaginare allucinanti nel vero senso della parola il soggetto che viene preso poi questa è la nella seconda parte perché poi questa è la parte cattiva poi vediamo di sollevare la situazione perché sono è un casino eh, gente che veramente racconta delle cose che non sono più ti prendono, ti portano in questa strana macchina ti si apre un buco nel muro e di là non c'è il timello di, di là c'è una macchina con, con i computer e quelli, da, que, quelli, ci sono quelli, quelli chi? quelli, quelli, quelli dell'altra volta quali dell'altra volta? quelli alti? come sono vestiti? non ce l'hanno i vestiti ah. quanti sono? ne vedo tre ma forse ce n'è un altro dietro il, ma forse ce n'è un altro dietro vuol, vuol dire che lei è già andata avanti, e che dietro sa so benissimo che ce n'è un altro perché l'ha visto forse c'è un altro indietro cosa fanno? mi dicono che devo andare lì dentro dove è lì dentro? lì dentro c'è un coso com'è fatto questo coso? è una specie di cilindro grande, buio io entro dentro, la porta si chiude e fa freddo, freddo, comunque è freddo che fa e comincia a tremare dal freddo sulla poltrona freddo fritto, fritto, fritto. E poi cosa succede? E poi cosa Perché Nella parte dell'ipnosi, tu non gli devi dire quanti alieni hai visto. E poi cosa succede? Una domanda merda. E poi vedi tutto dall'alto. Vedi tutto dall'alto, brava! E te dell'ipnosi, tu devi far credere che non sta succedendo niente. Brava, interessante tutto dall'alto e ne ti lo ripeti perché questa è la tecnica del ripetere le parole che la porta in uno stato di ipnosi ancora più bassa, si chiama ricalco orale. Tutto dall'alto. E cosa c'è tutto dall'alto? Tutto dall'alto c'è io che sono dentro quel cilindro di metallo e poi c'è un altro cilindro, ma è un'altra stanza e ti dici come fai a vedere l'altra stanza e io vedo dappertutto, come l'apertura, si sì, davanti, dietro, sopra e sotto, cosa c'è nell'altro cilindro? Io lo so e quindi cerco di portarla alla grande conclusione, cosa c'è nell'altro cilindro? Se c'è un pezzo di carne, come un pezzo di carne, guarda bene, guarda bene così, però eh, guarda me quando fa così te devi dire cosa c'è a destra perché se lei si è girata lì vuol dire che, che te, lei ha i di prossimi perché lei pensa che effettivamente sa, tu stai seguendo la sua scena è brutto però eh, ti dice che brutto <ride> che è e poi fai pace che brutto che è a cosa s'omiglia un, un, un, un serpente un muso di serpente ce l'hai i capelli ma no non sono mica capelli quelli al massimo sono due o tre creste ti dice così e quella del mezzo si alza anche ogni tanto e cosa ci fa lì dentro? Ah io non lo so cosa ci fa lì dentro, io sono sopra. Che volo. E ora cosa succede? E fa così, si muove. Per questo, trappio una parentesi, l'ipnosi, che non la devi fare con uno sdraiato, la devi fare con uno in piedi. In realtà è meglio seduto. Perché ha più movimento. E dal movimento che riesce a capire quello che sta succedendo dentro la sua so persona se è sdraiato lo vedi meno seduto meglio eh, sono strano però perché è strano è tutto confuso quando dice devi tutto confuso ho già capito che è entrato nel cilindro perché devi confuso perché c'è un qua davanti sono tutto confuso guardati le mani sei in alto ti dice io non ho mani sei dentro il cilindro si guarda le mani al buio, eh ma non sono le mie mani ma no e di chi sono? non lo so di chi sono queste mani quanti ti danno? 4 1, 5 ci hanno le unghie le unghie e nel mezzo delle dita ci hanno la palma sono palmate allora hai capito che sono entrate dentro cosa ci fai lì dentro? io non ci voglio stare qui dentro qui dentro si sta male questo è morto ti dice subito così che dice a me se lì dentro? non lo so, non ci hanno messo ci vuoi stare lì dentro? no, e non esce e così si può? certo che si può, basta che non vuoi vischera, io lo dire poi vedremo cos'è questa cosa che non riesci. tu riesci e si ritrova dentro il freddo del ciclo di là con il rumore che si mette la vibrazione che si mette Alcune allora, volte questa cosa non funziona perché l'adulto si ribella e non c'è niente da fare, la macchina non funziona. Allora il serpente fuori prende la ragazza così e dice che devi entrare lì dentro e ce la risparti con la testa. La macchina si muove, però non succede niente. Allora il serpente ti dica fuori e dice perché non entri lì dentro? E lì la ragazza per esempio in quell'occasione che era una ragazza santa piangeva e diceva non hai capito che il meglio non c'entro più, eh, che non è più possibile, che non funziona più. Allora la prossima volta entrava dentro, ora devi fare un'altra cosa e la dà con lei, la collega che lo porta in un'altra stanza. Dove succede un'altra cosa? Non funziona più, con te non funziona più, gli dice la ragazza. E scopriremo che questo non funziona più, è un momento in cui te sei andato avanti hai imparato a liberarti, a comportarti da burattino, non fai più burattino, comincia a fare burattinare. Ma alla fine finisce tutto nel calderone generale, nella fine tutto è anima, tutto è coscienza unica, una sola, anche l'alieno si riunisce nello scopo generale della reazione, nell'unica cosa che esiste, la coscienza, che è quella cosa che i cattolici me chiamano Dio si scopre una cosa fondamentale, che noi allora oh, noi andiamo anima, allora noi siamo anima, allora c'è allora è qua la coscienza, allora siamo noi Dio, e chi glielo va a dire al Papa? Che loro non servono a niente, che la Chiesa come intermediaria tra noi e Dio e mi serve, perché siamo noi Dio. Chi glielo dice? Io no, io glielo dico, eh io chi glielo vuoi, io glielo dico, capito? Però è evidente che qui c'è un problema anche di sopravvivenza, io. <ride> però, però al di là di questo la cosa importante è che noi avevamo capito che c'era questa cosa che si è staccata e questa cosa ci potevi parlare e se ci potevi parlare allora a questo punto si era capito che lei non aveva capito ma come? la parte a vita, tutte queste belle cose la casestra, la coscienza te ti prendo, sai chi sono quelli? Quelli sono quelli che vengono a prendere Giuseppe. E chi è Giuseppe? Giuseppe è il mio contenitore. Come ti trovi con Giuseppe? Eh male, lui è scemo. Perché è scemo? Non capisce. Cosa non capisce? Eh, io lo ripeto tante volte, ma lui non capisce. Ma cosa? Non bisogna farsi prendere? Eh, lo prendono. A lui lo prendono. E che cosa fai? Io no, noi? a me non mi prendono mica, io scappo. Come un bambino piccolo. Te parli che c'è un bambino piccolo. Io scappo. Eh no, sei sicuro che ti scappi? Eh io scappo. Ma sei proprio sicuro che ce la fai a scappare? Te lo ricordi quando hanno preso il contenitore l'ultima volta? Cosa gli hanno fatto? L'hanno messo su un tavolo. E lo dov'è? In alto. E poi dove è andato? Dentro un coso. Cosa c'era dentro quel coso? È eh, un mondo di loro. Allora vedi che ti hanno preso. Potrebbe dire porca puttana, ma non lo dice <ride> Si accorge perché glielo fai capire in quel momento. Acquisisce coscienza, parola chiave, coscienza. Acquisisce coscienza in quel momento di fargli vedere ipoteticamente la testa lì e glielo fai vedere. Guarda che ti hanno preso, non te ne hai mai accorta prima. Silenzio. Vedi cosa ti fanno? Ti fanno questo, questo e quest'altro. Lo sai perché ti vogliono? C'è cioè, chi dice sì, c'è cioè chi dice ah, sì, c'è ah, chi dice no. Te lo dico io perché. Perché ti fanno questo, questo, questo e quest'altro. Ti vogliono prendere, ti vogliono bloccare. Un giorno ti bloccheranno e ti metteranno in un posto chiuso dove tu non potrai più andare da nessun'altra parte. Perché loro vogliono non morire e usano te. Non solo, ma usano te anche per altri scopi guarda il futuro, guarda cosa succede nel futuro, gli dice la parte dell'edita, guarda il futuro, lo puoi guardare che non è stato il tempo, quello che vuoi. guarda il tuo futuro se non fai niente cosa succede. Eh no, eh, no È eh no, non mi bene così, no, ah eh, non guarda, ti ho vedere, vuole un va capito, dico? <ride> no, io, io, come un bambino piccolo, con, ma allora non va allora c'è qualcosa, vuoi fare qualcosa, sì, ma non so cosa fare. Ma come non sai cosa fare? Te lo dico, io, voglio che mi dica io? Dimmi come si fa. Te lo dico io, si fa così, così, così, così. e così. Esempio, bisogna prendere questi ideali e non farli più venire. Per non farli più venire ci ha un dato di cosa. Mi vuoi far venire? No. Li cancelliamo. Basta così. Certo che basta così. Te sei la coscienza, C'è tanta coscienza, la coscienza è Dio, Dio ha creato lo spazio, il tempo e l'energia. Fai il miracolo e li fai te. Ah sì? Come ha ah, sì? cioè questa non sa neanche di essere al mondo nel vero senso della parola è quella di rieducare e in un processo di rieducazione che si fa in un certo mondo passando step by step preciso se sbagli non ti viene la parte animica si libera del problema alieno per sempre qui c'è una, una nota fondamentale qui c'è il fatto che il soggetto fisicamente si trova fuori dal problema fuori non è più preso al massimo gli ebrei vengono ma non ti fanno niente sempre più cazzati però non ti fanno niente il processo di liberazione noi abbiamo cominciato a fare dei tentativi Dieci anni fa avevamo capito che c'era qualcosa che non tornava e quindi siamo riusciti magari a eliminare il problema in un soggetto con 12 ipnosi in due anni, siamo riusciti a eliminare il problema con 6 ipnosi in tre mesi, in 4, siamo riusciti a eliminare il problema in due ipnosi, siamo riusciti a eliminare il problema in un'unica ipnosi, ora, ora siamo riusciti a eliminare il problema senza ipnosi e sta migliorando la cosa. C'è anche col Simbad, che è una cosa potentissima, cioè io il premio Nobel è solo per il Perché una cosa così come me la sono inventata non lo so. Cioè io questa è una cosa veramente che non ho più pari idea di come mi è venuta nella testa. un giorno mi alzo e l'avevo nella testa. Ho detto si fa così, si prova, perché ero esasperato dal numero di addotti che, che avevano in Italia e ho detto qui bisogna trovare un sistema. Perché questi si guariscano da soli, non posso mettere in ipnosi 650.000 persone in Italia. È nato così, è nato così. Dopo averlo rielaborato, costruito, rifatto, eccetera, eccetera, scopro che eh, ancora una volta non hanno inventato niente, ma avevo utilizzato tre tecniche che erano già ben note, che sono la meditazione trascendentale di Mario Schimaesce, il sistema di coste delle immagini virtuali, è un neofisiologo, e il lo psicologo non aveva, che era uno psilogramma della lista dell'Arbio, dell avevo fatto me ci insegno, queste cose erano il um, Dopo scopriremo che il SIMBAT ha una caratteristica fondamentale, cioè è la rappresentazione di una riprogrammazione neurolinguistica, solo che ai PNListi non si sono mai accorti che, che fanno un SIMBAT. Per riprogrammare i soggetti, per togliergli il viso del fumo, per togliergli la corda del buio, per togliergli le, le, le paure ancestrali, gli squadrano piccoli e così via. È una riprogrammazione che funziona perché c'è una cosa che si chiama eh, teoria di Bohm de, dell'universo del virtuale. Un fisico Bohm che ha lavorato con un altro signore che si chiama Wibram, che è un neurofisiologo, e che ha detto che il cervello è pelle un lettore di programmi. Quindi è una cosa molto complessa, molto complicata. Qui non ne voglio parlare. Ehm, però c'è una base solida di letteratura che ci permette di capire come funziona il problema. La cosa interessante non è questa, sulla quale voglio soffermare la, la, la vostra attenzione. La cosa interessante è l'aspetto animico, anima che non sa neanche chi è. Sa che è venuta a giocare qui. Il sa che tu può andare a giocare da un'altra parte però ti risponde in questo modo a te ti prendono, no, a me no prendono il mio contenitore ma come? il tuo contenitore è prezioso per te lo devi utilizzare se no non vai da nessuna parte senza il tuo contenitore non è che te lo devi fregare devi fare in modo che lui non venga preso e ti spiego io come si fa si fa così, così, così, così, così ecco um, in questo percorso ovviamente non abbiamo applicato i metodi che ora sappiamo fare per cui in una sola seduta di ipnosi per il 90% di chi il fuori soggetto nel il tanto tempo il prima ci riusciva una mezza mossa poi tre quarti di mossa così via cosa non può fare la parte limite altro che miracoli delle cose incredibili la parte limite che cambia lo spazio tempo di questa stanza è di 5 secondi ti alza per la sedia e te la mette lì, ti accende il televisore, ti brucia una sedia, ti fa delle così. La parte animica fa delle cose incredibili. Quasi quasi ci, ci gioca sopra, eh. Ho imparato a cambiare, accendere la televisione, vuoi che accenda la tua? allora comprato da poco il visino. Eh? <ride> <ride> Ho imparato ad accendere, questa è una ragazza che una sera si trovò di fronte con suo nonno a casa e il nonno voleva vedere i pacchi e lei vuole vedere le, le, le, le i eh, 3 e a un certo punto dice no no si può andare Rai 3 e mettere i 3 e il nonno fa no no voglio vedere i pacchi e metti su Rai 1 automaticamente il canale su Rai sì. 3 il nonno si rialza metti su Rai 1 e il canale su Rai 3 e così ci cioè, sono un andare a vedere una nostra sì. ecco questo è quello che succede perché poi la parte limica ti parte inconsciamente con queste cose e non è che sei in grado di simularla e di modularla almeno all'inizio, capito? Sei in grado di fare i miracoli però. E non c'è bisogno della Chiesa, non c'è bisogno di Gesù Cristo, non c'è bisogno di niente, li fai dei miracoli. E il miracolo fondamentale è stato quello di modificare la tua vita, la tua coscienza, la tua capacità di cioè te sei diventato spettatore e regista dello stesso film, dove il film è la tua esistenza. Questa è una cosa fondamentale. Il livello di coscienza dell'uomo fu, si è alzato di 20 gradini in un colpo solo. Ecco. Qual è il problema? Te pare che non c'era un problema? Perché te fai le cose e poi cioè, ti riescono mai a problemi. Questo è un problemino piccolo, però. Oddio, diciamo risolvibile. Il problema è questo. Noi ci siamo conto di questo. Quando facevamo tutti i salti con tante ipnosi, una qui, una qui, una qui, una qui. Una qui il soggetto, tutte le volte che esce dall'ipnosi, esce con una visione più chiara dell'Universo ha avvenuto un pezzettino di coscienza. Quando te fai questo tipo di lavoro e lo fai in un'ipnosi sola, che non dura 45 minuti ma dura un'ora e 40, dove prendi la parte animica, la stacchi immediatamente, gli fai guardare la testa, elimini tutti i microchip con la sua forza di volontà, li bruci tutti, elimini la memoria reattiva, dai un calcio nel culo alla Nero X, bruci la l'alieno Y, torni nel passato, bruci tutti i contenitori, fa un culo alle copie, Esci, ci vuole indurre 45 minuti per fare tutto questo, esci, dall'ipnosi sei un'altra persona che in un'unica scuola ipnotica ha fatto tutti i 20 scalini che di solito si facevano in 20 ipnosi, cioè ti ci vuole tre mesi per capire capitolo sei, Esci e dici, sì, però io veramente domani andare a lavorare, io lavoravo, si come comprende un'umetta e chi se, ah, che se il minimalista, che sei, aspetta, cioè esce e deve rivedere tutta la sua vita, ricostruire tutti quelli che sono i momenti della sua vita, rifarsi una scala di valori, capire come mai quando passa per la strada sente le voci della testa delle persone, quando.. Uno vi con questi fenomeni paranormali deve accendono una lampadina, si accende da sola de, eh, deve, e soprattutto sente la parte anima con tutto quello che è il suo peso è un'operazione complessissima è come dire reintegrare un castolano che è stato in galera per 30 anni non rimetti fuori il mondo è completamente diverso questo è un problema di tipo psicoanalitico che devi affrontare quindi ti metti lì e gli spieghi tutto, non ti preoccupare, cosa è successo a Dato, tranquilla, e però alla fine di questi mesi, una volta stappata la batteria di sfumante, una volta che il tappo non ce lo metti più sopra, esce tutti i ricordi, si ricorda tutto, tutte le memorie relative, delle vite passate, precedenti, si collega con la vita dell'antico Egitto, fa tutto quello che vuole, perché la parte animica a quel punto fa tutto quello che vuole, e te devi dire di stare attento, non fai troppi esperimenti, perché intanto piano, piano. Senza fredda, che poi normalmente mi toccava questa cosa, io non capisco. Io non voglio che la mecca. E esce tanto tempo, esce tanto tempo. Quindi ora in una sola e unica seduta internautica facciamo questo tipo di operazioni. Oppure in una decina di simbad, dove questo processo viene portato avanti in questo modo. Dove io e la ragazza ci scriviamo 105 mail in due mesi e mezzo e in questi due mesi e mezzo io la tiro fuori dal problema. Io non la tiro fuori dal problema, lei si è tirata fuori dal problema, da sola, però ha seguito con la sua forza di volontà, che è il suo motore, tutte le istruzioni che diceva, ora fai così, ora fai così, ora fai così. Quella che è venuta dopo, direi, ci ha messo 15 giorni per ottenere gli stessi risultati. Siamo gli unici nel mondo ad avere Spiegato bene che cos'è il fenomeno ufologico, alieno. Siamo gli unici nel mondo ad aver trovato delle tecniche di liberazione, siamo gli unici nel mondo ad avere una tecnica che produce la liberazione e la risoluzione del problema. Siamo gli unici nel mondo che hanno capito che l'essere umano, studiando gli alieni, è una cosa diversa da un banale essere umano. È una cosa che contiene un'anima, una mente e uno spirito. E quando questi tre si uniscono insieme, parte un livello di coscienza mai visto. Tu, tutt'uno, una monade, direbbero gli antichi eh, babilonesi. Diventi quella cosa che nella mercata è chiamata la monade. tesa sei una cosa sola. E lì acquisisci quella coscienza che ti permette di vivere il resto della tua vita in un modo completamente diverso. Ma dove gli alieni non contano più niente. Ma cosa ti frega degli alieni? C'è tutta un'altra storia dietro l'universo fatto in un altro modo. Mi ricordo? E qui c'è una cosa, io ho ascoltato solamente un po' di tutto il cammino che abbiamo fatto. Un po'. Però c'è un, una cosa che mi viene in mente ora che vi voglio raccontare, perché ci dà degli altri spunti. C'era una signora che mi entrava in ipnosi con grande difficoltà, in una lampona. Avevamo fatto con lei tre sedute. Lei si prima stava meglio che ieri non venivano più, però c'era sempre questo parassita di ego, veniva, mi dava fastidio, la copia, le cose. E io non riuscivo ad avere un un controllo della sua ipnosi per me è soddisfacente, era un caso molto difficile, eh, perché dentro c'erano delle forti tensioni a non volere in realtà entrare in uno stato ipnotico. Allora un giorno la quarta ipnosi, la prendo, ovviamente questo stato di ipnosi, leggi, con grande difficoltà, a un certo punto faccio una cosa che non ho mai fatto, un simbolo dell'ipnosi prendo la sua parte minima, la sua parte mentale la sua parte spirituale e nell'ipnosi ipnosi che lei ha costruito faccio unire queste tre parti insieme <ride> come si uniscono le tre parti insieme la triade lei si stacca dal corpo e la donna mi va in animazione sospesa c'è presente un, un polmone d'acciaio? così non risponde, non risponde più a niente alle sollecitazioni corporee, a niente, è morta russa <ride> come se fosse in quel modo il suo corpo non ha più coscienza di sé perché le tre cose che avevano coscienza di sé se ne sono andate fuori e poi lei mi dirà dopo io la sentivo lontana dai membri erano noi noi eravamo in alto, lei era in basso, chiacchierava ma che sta io qui, questi non stare qui, non ci vogliono più tornare il contenitore, che parla, è una rottura di coglioni, io ero una rottura di pari, che cercavo di richiamarla, di richiamarla, di richiamarla perché mi entrasse nel contenitore. Eravamo in un, in un momento, e quindi mi sono chiesto se è il caso di fare un'utraversia oppure no, di una persona che si trova per esempio in un polmone d'acciaio, non può più parlare. Perché è legata la parte animica, cioè la triade che è staccata o la triade si è rotta le balle se è andata. Non lo so, però mi sono trovato in quella situazione, che era una situazione che non avevo minimamente calcolato. La parte animica, la triade, torna dentro, il soggetto si gonfia il corpo, come se gli avessero pompato un palloncino, poi riesce dall'ipnosi, con le solite le, le metodologie, mi racconta quello che ha visto dall'altra parte si sente meglio, dico ma aspettiamo bene questa volta eccetera eccetera e la rimando a casa quando mi richiama mi ha telefonato diversi mesi dopo mi ha detto sono a posto non sono più venuti sì una volta sono in Italia dopo faccio le cose che sono andate in bene cosa è successo una cosa imprevedibile questa difficoltà che c'era nel mettere insieme la mente l'anima e lo spirito perché potessero parlare tra di loro e perché il soggetto potesse acquisire la coscienza necessaria ad attivare un attimo di volontà necessario per buttar fuori la nero era accaduto automaticamente quando la triade si era buona in insieme meccanicamente eh. ha telefonato qualche giorno fa mi ha detto ah oh, qui tutto bene si sì, mi fa male un ma dice non c'entra niente ecco questa è una cosa interessante non l'avevamo mai fatta ma questa cosa vedete come l'ipnosi è una metodologia che non solo ti fa capire un sacco di cose che noi non sapevamo eh, e invece è quella metodologia che tutti all'inizio ci dicevano non la devi usare, non la devi usare il Vaticano non la devi usare, c'è scritto non devi fare queste macchie, perché si possono fare ma è meglio di no se con il Signore ti prendono i diavolo e ti di puniscono il Qun ti diceva, eh no, l'ipnosi non conta niente, anzi, la dambrosi, se non va a fare l'ipnosi, manda le persone all'ospedale. Certo, dice così, dice così, mette in giro delle voci che sono completamente sbagliate, errate, che, voglio dire, poveri, vabbè, lasciamo perdere. Le persone vengono invece tirate fuori, è quello che noi stiamo facendo è che negli ultimi mesi le persone si stanno liberando con più velocità, stanno capendo più velocemente quello che gli sta succedendo e si stanno organizzando da soli, mentre una volta mi toccava spendere sette camicie per far capire come si fa, insieme, delle cose, questo mi fa una seduta, due sedute, tre sedute in un, ed è fuori dal problema, o comunque al 98% riesce a gestire la situazione. Prima non si riusciva a fare così, questo mi fa pensare, mi sbaglierò, ma mi fa pensare che il livello di coscienza raggiunto da pochi ha aiutato tutta la coscienza degli altri ad essere raggiunta. Se è così abbiamo risolto il nostro problema, ma bisogna mettersi a lavorare su questa cosa qui. Allora, per questo io smetto, smetto perché quello che potevo fare l'ho fatto, i metodi ci sono, le terapie... Chiamiamolo così, ironemente funzionano. Le persone hanno imparato a lavorare da sole o con l'ipnosi, o con le signore, perché in realtà un'altra ipnosi, che ne frega a me, che ci sto a fare? Io torno a fare il chimico, anche perché se no, divorzio. <ride> allora, io vi ringrazio, io finisco qui, se ci sono delle domande, o noi grazie.